Qui di gente che vuoi Poiché no. si incontrano i no, Questa città non mi piace, no Gente più scema di Don Quixote vuoi contro tuo di si Spadrona di casa, no Se mi faccio un giro in centro Voglio cambiare, sangue, Non è Roma, ma Non è Marcia, non ma Ci sarà qualche turista Che pure ci crederà, ci crederà ma ci città avvolgerà appena entri in città non c'è più scampo che Gente più bamba dei posti Memesias Menti bigotte e te faccio da chiesa Se fai un, passo, un falso falso con tutto ti pesa Ecco tutto ti dirà Tutti voi ti criticheranno, Se sei, sei uno scemo Ti loderà Sei nella città nell'ambiguità, Tutti si credono l'applicato Quando questo finirà Mai, mai